Grazie Presidente, siamo arrivati al termine di questa lunga maratona, vado a sintetizzare eh, in estrema sintesi quello che contiene questa modifica al regolamento, eh, si tratta dell'introduzione di un meccanismo semplificato, il più semplice possibile consentito attualmente dal codice dei contratti per poter assegnare degli spazi, delle palestre scolastiche o campetti sportivi aggiuntivi rispetto a quelli che sono stati avviso pubblico originario quadriennale eh, alle associazioni che ne dovessero fare richiesta. Quindi il, eh, i municipi continueranno a pubblicare avvisi per le concessioni di durata quadriennale e nel corso di questi quattro anni, nel momento in cui dovessero essere disponibili nuove palestre o nuovi campetti esterni polivalenti, potranno assegnarli con procedure rapide e snelle per una durata mh, equivalente a quella residua del, dell'avviso pubblico originario. Questa modalità, tra l'altro, è, è stata già anticipata da... Eh, alcuni municipi proprio stamattina ho partecipato a una commissione in settimo municipio e stanno mettendo in pratica questa procedura eh, si tratta di una proposta che è stata discussa ampiamente sia in commissione sia negli incontri pubblici con le associazioni le associazioni sono estremamente favorevoli quindi ringrazio tutti i componenti della commissione che hanno lavorato a, al testo con l'espressione il parere favorevole, grazie a tutti i colleghi di maggioranza voteremo favorevolmente il gruppo del Movimento 5 Stelle, spero che faranno lo stesso anche gli altri gruppi politici, ma naturalmente eh, lo, lo vedremo tra poco e comunque siamo orgogliosi di sapere che la, la delibera che stiamo votando adesso è accolta favorevolmente dalle associazioni, che da due anni a questa parte chiedono come sanno tutti coloro che hanno partecipato agli incontri pubblici, che il regolamento venga applicato alla lettera così come è approvato. Eh, regolamento che ricordo è stato approvato dal, con i voti favorevoli del gruppo del Movimento 5 Stelle, eh, dei consiglieri Tempesta e Corsetti per la cronaca, è giusto che, che si sappia. E lo stesso spero che avverrà eh, oggi, anzi spero che il voto sarà all'unanimità. In ogni caso... Ogni forza politica ovviamente si assumerà la responsabilità del proprio voto. Grazie.